tutti. Oggi prepareremo la ciambella salata con verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, latte, parmigiano grattugiato, uova, olio di semi di girasole, lievito istantaneo per torte salate, sale, pepe, basilico, prezzemolo, peperoni, melanzane, zucchine e carote. Diamo il via alla ricetta. Le verdure indicate negli ingredienti sono state precedentemente tagliate a bastoncini e cotte in forno per 15 minuti. Iniziamo la ricetta. Mettiamo all'interno del boccale il latte, le uova e l'olio. Facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 5. Aggiungiamo la farina, il parmigiano. Il lievito istantaneo per torte salate, il sale e il pepe ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5 aggiungiamo il basilico e il prezzemolo che abbiamo precedentemente tritato ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5 Una parte delle verdure le abbiamo già posizionate sulla base dello stampo. Le altre le metteremo all'interno del boccale. Amalgamiamo delicatamente con la spatola. Trasferiamo il composto nello stampa ciambella.